Va bene, allora riprendiamo l'esercizio che abbiamo abbandonato ieri. Magari la notte e la giornata ha portato consiglio. Riusciamo digerire un pochino di più ciò che abbiamo scritto. E adesso, ovviamente, dovremo completarlo. Queste quattro righe, cinque, di codice. Eh, rappresentano il passo ricorsivo del nostro problema in cui cerchiamo di espandere un pronostico che contiene delle multiple, delle doppie e delle triple, nelle sue schedine componenti, nelle colonne individuali componenti. Allora noi avevamo pensato ad un approccio, come spesso si fa, costruttivo. Cioè io costruisco le varie colonne, le varie schedine risultanti una partita alla volta. Quindi ogni livello della ricorsione ha un compito molto semplice di posizionare una partita, il risultato previsto di una partita. Quindi a livello 0 della ricorsione dovrò posizionare la prima partita, a livello 1 la seconda partita, a livello 2 la terza partita e così via. Quindi anziché avere una funzione che dice fammi tutte le schedine, ho una funzione che dice fammi la prima partita. E poi partiziona il problema in sottoproblemi sotto che sono tutte le seconde partite, il resto della schedina data una certa scelta per la prima, virgola, il resto della schedina data un'altra scelta possibile per la prima e così via. Questo è un po' il pensiero, la parte difficile di questi tipi di algoritmi. Inventarsi un modo di costruire la soluzione. Poi saranno tutti simili tra di loro, con mille varianti, ma condividono tutti un'anima comune. E allora ad ogni chiamata ricorsiva noi dobbiamo esplorare quelle che sono le mosse possibili, le cose possibili da fare. Partendo da che cosa? Partendo da una soluzione parziale, quindi la schedina è già riempita con quattro posizioni, devo riempire la quinta. Quindi ho già una soluzione parziale, e devo valutare quali sono le mosse possibili su questa soluzione parziale per arrivare a una soluzione ancora parziale ma con un pezzettino in più quali sono le mosse possibili le terze, quarte, quinte partite secondo il livello in cui sono da aggiungere sono quelle che sono previste dal pronostico che aveva fatto l'utente l'utente aveva definito un set di risultati possibili che per lui erano prevedibili e qua quando andiamo a eh, estrarre dal dalla previsione, dal pronostico P, le mosse che lui ha previsto per quel livello, per quella partita. Quindi la prima volta il primo livello di ricorsione sarà get di 0 e get di 0 mi dà la previsione che lui ha fatto, la, o le, il o i risultati possibili che lui ha previsto per la prima partita. A, a livello 1 di ricorsione livello eh, sottostante farò una get di 1 e mi dà il secondo elemento del pronostico fatto dall'utente e così via questa previsione mosse questa classe previsione ricordiamoci non è altro che un set un insieme di risultati possibili e io poi navigo questo insieme mosse un, un risultato alla volta quindi, se l'utente lì ci ha messo 2 e basta, 2 fisso, come si dice nel gergo del tutto calcio, eh, quel ciclo 4 viene eseguito una volta sola. Quindi, in realtà, non è una vera e propria iterazione. Se invece lui ha messo 1x2, quel ciclo 4 verrà eseguito tre volte: la prima volta con mossa uguale 1, la seconda volta con mossa uguale x, la terza volta con mossa uguale 2. In realtà, non so esattamente con che ordine li prenderà perché li pesca da un set, quindi l'ordine lo fa un po' lui. Ma è uguale lo itera tre volte con le tre mosse diverse possibili quindi ad ogni livello di ricorsione il cosiddetto fattore di branching cioè di quante chiamate ricorsive sotto faccio data la chiamata corrente varia da 1 a 3 1 o 2 o 3 per ogni chiamata ricorsiva ne faccio a livello sottostante o 1 o 2 o 3 a seconda di questo ciclo for quindi di fatto è a seconda del numero di elementi di cui era composto questo insieme. Per ciascuna mo per a questo punto ho la soluzione parziale, la mossa che ho scelto di fare, non faccio altro che aggiungerla. E il mio lavoro l'ho finito. Da qua in poi si tratta di lavorare a livello più uno, ma il lavoro a livello più uno non lo faccio più io, lo faccio fare a qualcun altro. Quindi aggiungo la mossa che ho scelto e dico a qualcun altro di finire il lavoro. Che poi sia sempre io o questo qualcun altro non importa. E poi, visto che questo era solamente un tentativo, perché poi con questo for ne farò altri tentativi, dicevamo l'altra volta, eh, backtracking, devo rimettere le cose a posto come stavano. Allora, questo che ci crediamo o no, è il 98% di ciò che ci serve. Perché cosa serve ancora a questo punto? Serve qualcosa che mi fermi, che mi fermi la ricorsione. Qual è il problema di espansione della schedina più semplice possibile, più banale possibile, più trivial possibile? È Quando la schedina è tutta piena, allora non devo più scegliere nulla. La schedina è da 13, se mi passano un parziale che ha già 13 elementi, quella è la soluzione se mi passasse un parziale che ne ha ancora solo 12, devo fare del lavoro per decidere il tredicesimo, ed è quello che fa questo ciclo for. Ma se ne ho già 13, non ho nulla da fare. Quindi se per caso il livello è uguale al numero di elementi di cui la schedina deve essere composta, non ho più nulla da fare. Questo numero di elementi era una costante n, dunque dove la possiamo pescare? Nella classe cr pronostico c'era questo valore di n, ci siamo dimenticati, ma perché non ci serviva finora di fare un getter public int getn dis.n. No, facciamo un getter nel pronostico così riesco a scoprire quanto deve essere lunga la schedina. Cioè se il pronostico è di 8 elementi, io quando sono arrivato al livello 8 ho finito di comporre la schedina possibile. Non potrei neanche cercare di ottenere il nono elemento del pronostico, no? mi darebbe eccezione. Eh, leggerei fuori dall'array. Quindi, se il livello è uguale a p.getn, ho finito. Questo è il caso terminale. La soluzione, ho una soluzione completa. Perché ha già n elementi. L'elemento di indice livello sarebbe già l'n più unesimo. No? n li ho già fatti. L'n più unesimo non ha senso metterlo. E allora questa soluzione, non so, la stampo? Per ora la stampo. Uh, la soluzione parziale, che in questo caso in realtà è totale, giusto per vederla, e poi mi chiedo a questo punto: devo ancora andare avanti? No, se io lasciassi il codice così, trovate una soluzione completa, la stampo, beh, il codice poi verrebbe eseguito, comunque, questo codice qua sotto. e cercherebbe di fare un get di un livello che non esiste più e quindi mi darebbe un'eccezione in questo caso se sono alla soluzione terminale esco cioè l'ultima funzione, quella l'ultima chiamata, quella più in basso, quella di livello 13 dice oh, mi hai già dato una soluzione completa la stampo ed esco, non ho altro da fare questo è il caso in cui questo, quel return lì mi dice che il mio modello di ricorsione trova le soluzioni solamente nei nodi terminali e dopo che ho trovato una soluzione sotto non troverà più nulla. Non ci sono più soluzioni al di sotto di quelle che ho già trovato. Se invece ci potessero essere altre soluzioni al di sotto più lunghe di quelle che ho già trovato, ovviamente non le schedine che sono di lunghezza fissa, allora basta togliere quel return e lui dopo che ha analizzato la soluzione corrente completa va avanti a cercarne delle altre. Arricchendo ancora la soluzione corrente, dipende ovviamente dal problema. In questo caso, no, ci, dobbia, ci dobbiamo fermare. Finito. Adesso, questa funzione cerca, dobbiamo chiamarla ovviamente, perché questa è una produzione privata della mia classe expander. Il programma principale chiamava questo metodo expander semplificato, cui passava il pronostico e si aspettava di ricevere una lista di schedine. Adesso, la costruzione della lista ci pensiamo tra un secondo. Però questo metodo eh, expand non deve fare altro che chiamare il metodo cerca a livello zero. Fa la prima chiamata del metodo ricorsivo, preparandogli le variabili che gli servono. Quindi il metodo cerca ha bisogno di una schedina parziale, E diamogliene una vuota. In realtà il costruttore di schedina ha bisogno della dimensione. Una copia del pronostico, il livello. Cioè ti passo, ti dico guarda che tu sei a livello zero, quindi devi mettere a posto la prima partita. Quindi ti passo una schedina che contiene al suo interno finora 0 partite. Quindi una new schedina predisposta per avere n partite, ma per ora non ne ha nessuna, è vuota, no? una lista vuota. La lista vuota e ti dico: mettimi il primo elemento. Level uguale a 0 vuol dire mettimi il primo elemento. Pescandolo ovviamente sempre dal pronostico P. Quindi, la, eh, ieri abbiamo costruito il caso intermedio. Oggi abbiamo in un attimo aggiunto il caso terminale e il caso iniziale. Vediamo se funziona. Allora, noi abbiamo questo test pronostico che chiamava l'expander, sull'expander chiamava il metodo expand. Il metodo expand abbiamo visto lancia la ricorsione, fa la prima chiama, lui espande una procedura non ricorsiva che chiama per la prima volta la procedura ricorsiva la quale poi farà tutto il lavoro suo interno. Vado? Allora, questa stampa qui è la stampa del pronostico, è questa. Quindi ciò che l'utente ha inserito, vediamo di nuovo dove, dove l'ho chiusa ovviamente, window, console, mettiamola sotto che sta ferma. Quindi 2, 1x, 1x2. Queste altre, che sono giustamente 6, 2x3, 1x2x3, 6, sono le colonne corrispondenti, quindi 2, 1, 1. 2, 1, X, quindi ho preso il 2 da qua, l'1 da qua e l'X da qua. 2, 1, 2, quindi 2 da qua, l'1 da qua e il 2 da qua e così via. Adesso queste stampe qui noi non le vediamo nel main perché sono annegate dentro la classe Spander qua dentro. Ovviamente queste dovremmo togliere da qua, cioè noi non vogliamo che la procedura ricorsiva stampi delle cose di buzzo suo voglio che mi restituisca una lista con i risultati però finora stiamo ancora sviluppando quindi non siamo ancora alla fine se cambio il pronostico facciamolo più complicato facciamolo con 5 partite magari già la prima partita io sono indeciso se è 2-1 e poi aggiungo altre due partite una nuova previsione Questa volta sarà un X fisso. E poi ci aggiungo ancora un'altra previsione, un 1-2 via. 1-2. Non la faccio da 13 perché... Quindi costruisco un oggetto pronostico un po' più lungo di 5 elementi ma in teoria il nostro programma dovrebbe funzionare lo stesso. Quindi il pronostico era 1-2, 1x, 1x2, x1-2, e queste sono le schedine possibili, 1-1-1-x1, 1, 1-1-1-x1, 1-1-1-x2, che è qua sotto, e così via. Prima ci sono tutte quelle che iniziano con 1, poi a un certo punto ci sono tutte quelle che iniziano con 2. Perché chiaramente la procedura di livello 1 prima fa un tentativo, e poi ha, livello 0, perdono, fa un tentativo, cioè prova a mettere l'1 e poi vede cosa succede avendo messo l'1. E lì si fanno tutte le prove possibili e immaginabili tenendo fisso l'1. Poi quando la ricorsione tornerà di nuovo a livello 0, lui toglierà quell'1, proverà a mettere il 2, e ricorsivamente farà tutte le prove possibili e immaginabili tenendo fermo quel 2 okay? se vogliamo provare a visualizzare cosa succede possiamo provare a farlo mettendo in debug questa funzione mettiamo un breakpoint qua E proviamo a eseguire questo programma in modalità Debug. Eh. Giusto per capire, cercare di capire un po' meglio cosa succede. Qui siamo a livello 0. Debugger usatelo, eh. Mezzo Eclipse è fatto il Debugger, mezzo di sviluppatore, mezzo di compilatore ed editor, ma l'altra metà è lo Debugger. Quindi Siamo a livello 0. e quindi questa if sarà falsa, mi dà le mosse possibili del primo livello, mosse è un set che contiene i valori, adesso qua è complicato da vedere, 1 e 2, qui sopra ci sono tutte le variabili attive al momento dell'esecuzione, io se però vado sul sistema, sulla sulla variabile mi chiamo automaticamente il toString per farmi vedere il valore no? se posso espandere il contenuto della variabile ma più semplicemente se la, se se la seleziono mi fa vedere qua in quest'area il, il toString del valore quindi 1-2 vuol dire che la prima mossa è 1 che provo ad aggiungere aggiunge la soluzione parziale la prima mossa quindi la soluzione parziale adesso è uno. E poi faccio la chiamata ricorsiva, uso questo simbolo step into per entrare dentro la chiamata ricorsiva e mi ritrovo indietro, mi ritrovo alla prima istruzione della funzione ricorsiva, però guardate lo stack delle chiamate, questo c'è il main che ha chiamato il metodo expand, che ha chiamato il metodo cerca che ha chiamato il metodo cerca una seconda volta le variabili che vediamo qua sono quelle del secondo metodo cerca se tocco qua vedo le variabili del primo metodo cerca quello di livello 0 clicco qua, livello 1 ogni metodo cerca ha una sua copia dicevamo ieri delle varie, dei parametri e delle variabili locali che si crea lui allora vado avanti, get livello, questa volta le mosse, sono, le mosse sono 1x, diverso la prima perché abbiamo fatto un get livello 1, e quindi la prima mossa che farà sarà un 1 anche lei, e chiamo ricorsivamente il metodo cerca per la terza volta, quindi ho Expand, che chiama cerca, che chiama cerca, che chiama cerca. Questo prende, in gergo prende il nome di stack delle chiamate, una pila di chiamate in cui ogni volta che faccio una chiamata se ne impila una in più sopra quelle precedenti. E ho attive più copie della stessa procedura, ferme in punti diversi e con valori diversi delle proprie variabili. ho entrato dove non serviva, qui di nuovo avrò un'altra mossa, posso entrare, e sono a livello 4, cioè level 3, quindi la quarta, arriviamo solo una volta fino alla fine, posso entrare, adesso livello 4, n vale 5, quindi secondo me dobbiamo ancora farne una, Ecco, noi abbiamo il livello adesso che è 5, lo vediamo da qua anche, quindi sarà uguale al get n. Quindi questa volta questa if, andando avanti l'istruzione, entra qua dentro e stamperò la prima schedina parziale che ha trovato. Quindi sono dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, il sesto livello di ricorsione. i primi cinque hanno suddiviso sotto problemi della prima, seconda, terza, quarta, quinta partita rispettivamente, la sesta chiamata invece ha risolto il sotto problema banale, cioè vuoto, non c'era niente da fare. Fatto questo, lei esce, return, e quindi da sei chiamate annidate siamo tornati a cinque, perché la sesta è appena tornata. Qui abbiamo un parziale che era ancora praticamente quello che abbiamo appena stampato, questo qua vedete che il parziale che ho adesso è uguale al valore che ho appena stampato, ma col backtrack lo rimetto subito a posto. È sparito l'ultimo pezzo, sono tornato a una lunghezza da 4 per poter tornare su nel ciclo 4 e aggiungerne l'altra possibilità, l'altra possibile alternativa la quale, altra possibile alternativa, ricorsivamente scoprirò che è un caso terminale valido e verrà stampata anche lei. E poi torno su. Finite queste due alternative che erano le uniche per questa posizione, anche questa funzione di livello 4 ritorna. Sono arrivato alla graffa chiusa, quindi quando vado ancora avanti di un passo torno al livello 3. A livello 3 avevo ancora roba da fare? Sì. A ogni livello, è, arriva, è come se ogni livello avesse, non avesse, ah, tiene traccia di ciò che ha già fatto e ciò che deve ancora fare. Quando sono a livello sotto me ne sono dimenticato, ma quando torno sopra lui sa esattamente cosa deve ancora fare. Tipicamente rimuovere il last dalla previsione parziale, rimuovere il last e fare altri tentativi. No, in questo caso no, perché era la penultima situazione, aveva come pronostico l'X fisso. Quindi in questo caso ha fatto un tentativo, ha finito e può tornare su. E siamo tornati qua, a questo livello. E così via, adesso farlo passo passo tutto chiaramente richiede una dose di pazienza e di tempo, però ci può aiutare a capire cosa sta succedendo. Ok? Facciamo arrivare alla fine, ah, già, perché c'è il backpoint sulla funzione. Ogni volta che viene chiamata, togliamo il backpoint e facciamolo arrivare in fondo. Okay. ok. Allora, torniamo alla visione normale di Eclipse. Allora, ciò che, cosa ci manca? Beh, a livello di procedura di non ci manca praticamente nulla. È solamente che il, il metodo Expand dovrebbe restituire una lista di schedine. E chi la costruisce questa lista di schedine? Vabbè, in realtà la posso costruire io qua dentro. Cioè, anziché stampare la schedina, quando trovo una soluzione, la codo alla lista delle soluzioni trovate. Quindi mi farà una lista in cui, di, di schedine che può creare benissimo il metodo expand e poi va a rimpolpare ogni volta che trova una soluzione il metodo cerca, nel suo caso terminale. Quindi abbiamo, eh, dove la definisco questa variabile, Allora, questo elenco di schedine deve essere qualcosa che viene creato da expand e viene modificato da cerca. Posso definirla come proprietà di questa classe private list schedina soluzione e la soluzione viene creata nel metodo expand Eh, non è list, scusate, array list ad esempio. Viene creata nel metodo expand e viene restituito al chiamante. Io la, chia la definisco qua, la new la faccio dentro il metodo expand, non lo faccio qua, nella variabile perché se il chiamante volesse chiamare il metodo expand più volte, con più pronostici diversi, ogni volta ha una soluzione diversa. Quindi voglio avere proprio liste soluzioni diverse ogni volta, altrimenti andrebbe a sovrascrivere o, a, peggio ancora, a appendere le nuove soluzioni all'elenco della, della chiamata precedente. Quindi così ogni volta vado con questo new, vado a cancellare eventuali elenchi fatti, calcolati nelle chiamate precedenti. E adesso però questa lista che ritorno sarà vuota, questa return, per non farla vuota devo popolarla qua, quindi qui sarà semplicemente una soluzione.add parziale. Quindi noi le soluzioni sappiamo che ci sono vengono fatte, le vediamo e anziché stamparla a video le aggiungiamo una lista e questa lista la restituiamo al chiamante allora torniamo al chiamante che è test pronostico e che a un certo punto la stamperà Dobbiamo eseguire, adesso dovremmo aspettarci praticamente la stessa cosa, solo che la stampa dei risultati viene fatta non dalla procedura ricorsiva, bensì dal main. E invece ho un'eccezione. Un'eccezione tra l'altro in un posto strano, perché è dentro... ToString string di schedina. Eh, ma perché qui sono io che ho voluto fare il pignolo e togliere l'ultimo spazio in fondo alla schedina. Proviamo a togliere questo qua che dà fastidio. Poi lo rimettiamo. Questa è solamente questa inestetica del toString. Perché io ho fatto la schedina che con 1 trattino 2 trattino X, sarebbe tra, ancora un trattino in fondo, allora qui l'ho cancellato. Togliamo questa cancellazione, vediamo cosa succede, qual è il problema vero. Questo è il problema vero. Questa cosa qua strana, che sembra una cornicetta, è la stampa della lista soluzione, che contiene degli elementi, ma sono tutti vuoti. Contiene delle schedine, perché ci sono tutte queste virgole che le separano, quindi contiene una, due, tre, quattro, cinque, vabbè, le contate voi, schedine. Ma queste schedine, anziché avere cinque risultati, ne hanno zero. Dieci punti che mi dice perché. Non dieci punti all'esame, eh? no, no, no, non sono così facili. Dieci punti finti. Cosa sto sbagliando qua evidentemente? La lista soluzione, cosa contiene? Contiene, ogni volta che trovo una soluzione nuova, un riferimento all'oggetto schedina che quel momento contiene la soluzione ma quell'oggetto schedina è sempre lo stesso perché noi abbiamo un oggetto unico parziale questo qui a cui non abbiamo neanche non si è neanche inventato un nome ho creato un unico oggetto schedina e ci sto aggiungendo e togliendo roba Sto aggiungendo e togliendo elementi da questo oggetto schedina nella ricorsione schedina.add, scusate non schedina, parziale. Questo oggetto, questa new schedina, qua dentro si chiama parziale. Parziale.add, parziale.remove, ma è sempre lui, ok? quindi quando nella soluzione, per la prima volta trovo una soluzione, faccio add parziale, soluzione è una lista dentro questa lista il primo elemento sarà un riferimento all'oggetto schedina parziale e quell'oggetto schedina in quel momento contiene la schedina piena di qua poi quando vado avanti e torno indietro nella ricorsione nel backtrack tolgo un elemento da quell'oggetto schedina che è l'unico e quindi anche nella lista soluzione il primo elemento sarà quella schedina lì E quindi viene modificata, non viene fotografato, quello, ciò che ho detto, l'ho ripetuto due volte, vediamo se ci, se ci facciamo caso bene, è che quando io aggiungo la soluzione, in quel momento la schedina contiene la soluzione. Ma un attimo dopo magari no, perché la stiamo modificando. Allora io ciò che devo fare è fotografare il valore che ha in quel momento, l'attuale schedina. Se andiamo a vederlo in debug, si capisce ancora meglio, spero, mi fermo qua, quindi faccio lavorare e poi mi fermo un pelo prima di trovare la soluzione, ok? Andiamo a vedere soluzione. Soluzione è una lista che contiene tanti elementi però andate a vedere chi sono questi oggetti. Sono tante volte lo stesso oggetto. ID uguale a 33 è il suo identificativo nell'IP. Nel Quindi ho aggiunto a una lista 23 volte lo stesso oggetto. Il riferimento allo stesso oggetto. No, è perché Java lavora per riferimento, sempre. Io invece voglio 23 oggetti anzi 24 perché parto da zero, tutti diversi tra di loro, perché ciascuno dovrà contenere una schedina diversa. Allora cosa posso fare, anzi cosa devo fare? Devo non aggiungere un riferimento alla schedina corrente, ma aggiungere un riferimento a un nuovo oggetto, new, che contenga una coppia dei valori della schedina corrente. Quindi devo fare una nuova schedina copiando i valori di questa. Quello che si dice è fare una deep copy. Qui ci siamo copiati, ci siamo salvati il riferimento. È una shallow copy, una copia leggera, superficiale. E quindi mi copio solamente il riferimento. Ah, il copiare il riferimento va bene se poi l'oggetto non cambia. Oppure se l'oggetto dovesse cambiare mi interessa avere la versione l'ultima, non quella che avevo visto prima. Se io invece voglio fotografarmi l'oggetto devo farmi una deep copy, una copia profonda. Copiare non solo il riferimento dell'oggetto ma gli elementi che esso contiene in un altro oggetto mio. In Java ci sono, non c'è nessun costrutto per farmi la deep copy in automatico. Ci sono due prassi. Due i pattern ma sarebbe esagerato. Un modo è dotare l'oggetto schedina di un metodo clone, normalmente si chiama clone. Un metodo clone è un metodo dell'oggetto schedina che restituisce schedina, restituisce un altro oggetto schedina uguale a se stesso. Quindi dentro quel metodo farà una new e ci copierà i valori. Oppure, ancora più semplice, io lo preferisco, un clone constructor un costruttore clonante cioè un public schedina che riceve quindi un costruttore come parametro un'altra schedina quindi se io ho una schedina posso fare new schedina Passandogli quella vecchia, e lui mi crea un nuovo oggetto, ovviamente ho fatto new, e il costruttore si preoccuperà di copiare i campi dentro. Quindi è un costruttore che, che ti crea un nuovo oggetto di un certo tipo, prendendo come parametro un oggetto dello stesso tipo. E cosa deve fare? Deve fare dis.n uguale a Perché schedina ha due campi, n e colonna, quindi deve travasare nel nuovo l'n e la colonna dell'altro. Attenzione però di non fare questo errore. Perché se facessi questo errore, di copiarmi il riferimento a colonna che è la lista che contiene gli effettivi risultati, avrei effettivamente creato un nuovo oggetto schedina, avrei creato 24 oggetti schedina diversi, ma tutti internamente punterebbero allo stesso oggetto list. E quindi la mia deep copy non è proprio deep, si è fermata al primo gradino. Per copiare tutto devo copiare fino in fondo, quindi anche questa array list non mi devo copiare il riferimento, devo creare una nuova array list con lo stesso contenuto. Questo lo posso fare facilmente, perché per fortuna ArrayList ha un metodo, un clone constructor. ArrayList normalmente la creiamo dicendo vuota. Se io ho una collection, in questo caso un ArrayList, passo nel costruttore un'altra collection, vedete come la signature, ArrayList tra parentesi collection. costruisce una lista che contiene gli elementi della, specific della collezione specificata nell'ordine giusto, va bene. Quindi costruisce un'altra lista in cui ricopia gli stessi elementi. Quindi un altro oggetto schedina che contiene su interno un altro oggetto lista e in quest'altro oggetto lista ci sono gli stessi oggetti risultato. Il risultato è un oggetto scalare immutabile, è un enum e quindi mi posso fermare. Non devo, ah, se, no, se questo risultato a sua volta fosse una struttura complessa dovrei, non basterebbe fare questo dovrei entrare dentro il risultato clonare i risultati eccetera non a caso si chiama deep copy cioè vado giù nel profondo a ricopiarmi tutto ok? Allora, le prime settimane quando giocavamo con riferimenti, oggetti, eccetera, sembravano stupidaggini, in realtà sono quelle che ci salvano. Capire queste cose è quello che ci salva in questi contesti un pochino più complicati. Allora, fatto questo, quindi abbiamo dotato schedina del clone constructor, eh, nel mio expand non aggiungo parziale, ma un new schedina inizializzata con una coppia di parziale. così sono sicuro di fotografarmi il valore che aveva il parziale in quel momento e quindi dopo la procedura ricorsiva se lo può modificare come vuole. Io mi sono fatto una copia. Questa copia l'ho salvata aggiunta in soluzione. E allora adesso va fa un bagno eh, e 20 cosa mi fa? null pointer exception vabbè ah colonna non esiste other.colonna non, non ho scritto other.colonna perché devo prendere dall'altro oggetto e quindi lui ha sottinteso dis.colonna che ovviamente è null perché non l'ho ancora inizializzato okay. eccolo qua Bene, adesso questi le mette tutte in fila anziché uno sotto l'altro ma perché il, il toString della list funziona così se non mi piace mi faccio il mio ciclo for per stamparmeli questo trattino finale è quello che a me dava fastidio e allora nel toString string di non era di risultato, era di previsione dove era? schedina sì questo qua che avevo che creava il null pointer exception prima ma non ci faceva capire quale fosse il problema vero ok qui come dicevo è solamente una cosa estetica ok quindi qui abbiamo il metodo expand prende un pronostico e restituisce una lista di schedine che sono l'espansione valida di questo pronostico prepara gli oggetti di cui la procedura ricorsiva avrà bisogno, nel nostro caso l'oggetto soluzione e un oggetto parziale, e lancia la ricorsione. Il resto del lavoro lo fa tutto questa procedurina qua. C'è tutto qui. La prima impressione che mi danno sempre i programmi ricorsivi è manca qualcosa. Cioè, dov'è che viene fatto il lavoro? Io qui ho un metodo che dice, ah, sono, togliamo questo system.out, sono così fortunato che la soluzione ce l'ho già. E quest'altra parte che dice, ma io la soluzione non ce l'ho ma la delego a qualcun altro. E sembra che non ci sia mai nessun punto in cui davvero viene calcolata questa soluzione. No? A, me, a me dà un po' questa impressione. E in realtà sì, viene fatto pezzettini tante piccole scelte provate ad aggiungere una per volta quindi è un codice molto compatto alla fine quello della ricorsione molto denso perché su ogni riga ci abbiamo dovuto riflettere su ogni istruzione e basta poco per sbagliare come abbiamo visto no? le varie trappole che ci sono in giro però alla fine poi riesce a esplorare un albero di possibilità anche molto ampio con poco codice. Okay? Quindi questo è un caso in cui ho un certo numero di livelli fisso noto a priori, non è sempre detto che sia così, ad ogni livello ho un certo numero di scelte possibili, un branching factor, quindi un fattore di espansione della ricorsione, variabile tra 1 e 3, variabile ma limitato, al massimo 3, e cosa interessante è che il branching che faccio ad ogni livello non dipende da cosa c'è sopra, cioè il fatto che sopra abbiamo messo tutti 1 o tutti 2 non influenza in nessun modo le scelte possibili a livello 7. Quindi le varie scelte e i vari livelli sono tutte indipendenti l'una dall'altra. Questa è una facilitazione ovviamente, dipende dal problema, in questo caso è così. Diverso sarebbe chi fa calcio tra virgolette, professionista e dice sì però in una schedina non possono esserci più di sei partite con risultato due. Allora se in passato sopra ho già 5-6 scelte con due, nei livelli inferiori non potrò più scegliere due e quindi avrò una sorta di interdipendenza tra le scelte che posso fare in un livello e le scelte che ho fatto nei livelli precedenti non mi perdo niente perché tanto alla fine le provo tutte però la scelta non diventa più indipendente e neutra allora per provare un altro problema di questo genere se non avete domande su questo passerei a un altro esempio Un altro esempio di cui forse avevo la slide, ma ci metto troppo tempo a trovare, non importa, è il problema cosiddetto delle otto regine. Allora, fatemi salvare questo, poi faremo un commit. Cos'è il problema delle otto regine? Il problema delle otto regine, immaginate di avere una scacchiera. mettiamolo nel README mentre lo, lo raccontiamo una scacchiera vabbè 8x8 classica e su questa scacchiera dovete posizionare posizionare 8 regine degli scacchi sapete che il pezzo degli scacchi regina si può muovere in verticale, in orizzontale, in diagonale per un numero di quadretti arbitrariamente arbitrario, cioè da, un, da una casella a fino all'intera scacchiera, in modo che non si mangino tra di loro. Allora, facciamolo nel piccolo. Se io avessi una scacchiera solamente 4x4, quindi una cosa così. Questa è una scacchiera 4x4, bellissima, vero? Come posso? Devo mettere 4 regine qua dentro in modo che non si mangino vicenda. Allora, non so, la prima la posso mettere qui. Poi, se lo metto qua, nella prima riga non potrò più metterla. Nella seconda riga, prima colonna, non posso metterla perché sennò viene mangiata da quella in alto. Nella seconda casella, neppure perché viene verrebbe mangiata in diagonale. La posso mettere o qui o qui proviamo qua terza riga qui non posso metterla qui neanche perché mi mangia in diagonale qui neanche perché mi mangia in verticale qui neanche quello che fine, boh. non va bene se fosse una procedura ricorsiva tornerei indietro e direi questa Q non mi ha portato fortuna provo a metterla qua allora se la metto qua qui no Qui sì, giusto? Qui no, qui no. Quindi posso passare alla quarta riga e non ho nessun posto in cui poterla mettere. Niente. Allora questa non andava bene qua, ma non ho altre alternative qua. Questa non andava bene qui, ma ho esaurito tutte le alternative, allora vuol dire che era sbagliata questa. E la provo a mettere qui e vado avanti, vabbè però la ricorsione me la faccio a mano, me la faccio fare dall'algoritmo, no? però per capire l'idea. Eh, quindi il Q è qua, l'altro lo posso mettere per forza solamente qui, l'altro lo potrò mettere qui e l'ultimo lo metto qua. Mm? Questa volta su una scacchiera 4x4 ho quattro regine che non si mangiano tra di loro. Quando avete risolto questo problema potete risolvere anche quello del super regine, che è un pezzo di scacchi immaginario, che oltre alle mosse della regina può fare anche quelle del cavallo. Allora in questo caso nella 4x4 non si può fare. Vedete che si sono tutte messe uno rispetto all'altro con la mossa del cavallo, due quadretti e più uno in, in diagonale. No? Ok, questo è ciò che vogliamo fare. E, um, cercare di impostarlo ricorsivamente, un po' come abbiamo fatto a mano. Il problema, eh, noi l'abbiamo eh, raccontato, esposto sotto forma di matrice bidimensionale, ma nella realtà si tratta di selezionare per ogni riga dove metto la regina. Quindi in realtà questo, questa soluzione... La posso codificare dicendo la prima riga, la riga 0, nella riga 0 metto la regina in posizione 1, nella riga 1 metto la regina in posizione 3, nella riga 2 metto la regina in posizione 0 e nella riga 3 metto la regina in posizione 2. Lo so che è strano contare da zero le colonne di una tabella, ma se lo facciamo è più facile vedere le cose nell'array list. Quindi in realtà ciò che sto facendo è definire questi quattro numeri. La struttura dati per rappresentare una soluzione completa o una soluzione parziale è semplicemente una lista di numeri, con certe caratteristiche per carità. Tra 0 e n, non si devono ripetere, eccetera. Allora questo, il fatto di scegliere di rappresentare la matrice dando le coordinate, cioè solamente la posizione della regina per ogni riga, già in automatico mi rispetta un vincolo, quello di non poter mettere due regine sulla stessa riga. Quindi ho già ragionato sul problema, ho già visto, ma visto che tanto in ogni riga ci sarà una regina sola, perché mi devo incasinare? Nel gestire riga e colonna. Io so che la prima riga ci sarà una regina, mi devo solamente ricordarmi dov'è, non quante sono e dove sono. Dov'è. E quindi mi metto il numero. Quindi, un problema di questo genere... Si può impostare nello stesso modo. La soluzione, dicevamo, la soluzione parziale è una lista di numeri tra 0 e n-1, se n è la dimensione della, della matrice. La soluzione parziale, la soluzione totale, è una soluzione parziale con esattamente n elementi. Cioè sono arrivato al fondo della matrice. Questi numeri qua sarebbero le colonne. E gli elementi, cioè la lunghezza di questa lista, sono le righe. La lista è più lunga, vuol dire sono arrivato più alle righe più avanti e il valore che c'è dentro ciascuna casella rappresenta la colonna in cui la regina di quella riga verrà posizionata. Quindi per costruire la soluzione parziale viene costruita Aggiungendo una nuova regina, per volta, nella riga successiva. Quindi metterò la regina nella riga che è uguale al livello. A livello 0 trovo la, riga, la posizione, provo le posizioni, della, riga, della regina nella riga 0 a livello 1 proverò le posizioni lecite della regina nel livello 1 e così via ma qui è diverso rispetto a prima perché le aggiungendo una regina nella riga successiva quindi nella riga livello le posizioni in cui la posso mettere non sono tutte e quattro ma dipendono da che cosa fanno le regine a livello superiore Quindi le soluzioni lecite, le mosse possibili ad un, ad un certo livello dipendono da quali caselle sono ancora libere dall'attacco delle regine poste nei livelli precedenti, nelle righe precedenti. Solo precedenti e non successive, perché successivo non c'è niente, la metà sotto è vuota, no? Quindi devo solo guardarle indietro, per decidere se e dove posso mettere la regina. Questa è la regola di ricorsione, che poi dobbiamo tradurre in codice. La struttura dati ha una lista di interi, fino a n, i cui valori sono i numeri da 1 a n, e la regola per costruirlo è, una, è scegliere un numero, che sarebbe la colonna, da inserire nella riga successiva, purché non, venga, non sia sotto attacco. Quindi dovremmo scriverci una procedurina che va a fare i controlli sulle righe, colonne, diagonali, eccetera. Anzi no, righe no, colonne diagonali solamente. E poi, una volta trovata la prima soluzione, la ricorsione può terminare, la ricerca può terminare. Cioè non mi frega niente di elencare tutte le possibili combinazioni, se voi prendete la soluzione, fate delle simmetrie, delle rotazioni, chiaramente saranno tutte ancora valide. Mi interessa trovarne almeno una. a differenza delle espansioni in cui volevo tutte le colonne, questo è un problema di ricerca, in cui, mentre nel caso dell'espansione era facilissimo trovare una colonna, bastava mettere tutti uno, cioè scegliere sempre un, un elemento a caso e arrivavo in fondo. Qui scegliendo a caso non arrivo in fondo, mi blocco prima. Allora, per questo intendevo, come, la volta scorsa li ho chiamati problemi di ricerca, in cui non è facile costruire una soluzione completa, una volta che l'ho trovata, sono contento così e mi fermo. Eh? Poi vediamo cosa vuol dire mi fermo, perché se sono otto chiamate ricorsive sotto, non mi basta un return per uscire da otto chiamate. Eh? Ma ci arriviamo. Ok? Allora, proviamo a fare... Io avevo creato un... delle classi, ma secondo me non mi servono. Eh una classe. Eh, ma si, sì, chiamiamola Regine. cancello solo quello che c'era perché non c'entra niente. La classe Regine. Ops, ho troppo. che è la classe che no, troverà questo. Soluzione. Allora abbiamo detto che la soluzione parziale è una lista di interi. Volendo, potremmo definire un oggetto posizione, un oggetto casella della scacchiera, ma magari per semplicità possiamo semplicemente usare delle liste di interi. Quindi abbiamo una funzione, un metodo, che mi restituisce una lista di interi. Chiamiamolo posiziona, posiziona la regine, posiziona, le regine sono scacchiere di dimensione N. Questo sarà il metodo pubblico, facile, esterno, con l'interfaccia pulita. Poi internamente avrò un metodo ricorsivo, quasi sempre sono diversi questi, perché il metodo pubblico deve fare del lavoro in più di housekeeping, di gestione delle crearsi la lista, eccetera. Formattare il risultato. Mettiamo un return 0 così non è rosso. E poi ci pensiamo. Questo Questa posizione si baserà su una procedura di ricerca. Per ora la faccio void, poi dovremo cambiare. Che cerca di implementare il passo intermedio della ricorsione. Allora, il ragionamento è molto simile. Cosa ricevo? Qual è l'informazione su cui devo lavorare? Avrò una scacchiera già mezza piena, Avrò, saprò la dimensione della scacchiera e saprò a che livello siamo arrivati. Quindi i parametri di ingresso della procedura ricorsiva saranno la scacchiera già mezza piena, e La scacchiera la presento sempre come una lista di interi, la posso chiamare scacchiera, vabbè, parziale, eh? è la variabile parziale di prima. Poi avrò un intero che mi dice quanto è grande la scacchiera e avrò la, il livello a cui sono arrivato quindi, questa procedura che cosa fa? Assumendo che scacchiera sia piena nelle righe da 0 a livello meno 1. Cosa fa questa funzione? Determina le possibili posizioni per una regina alla riga livello e prova ricorsivamente a posizionarla. Quindi scacchiera è la lista delle posizioni delle regine precedenti dove come posizioni intendiamo ovviamente la colonna. N è la dimensione della scacchiera e il livello è la riga a cui deve lavorare la ricorsione. E quindi il caso terminale, quando è che la procedura cerca non ha bisogno di fare nulla perché la soluzione è già stata trovata? Quando? Livello uguale a n. Poi dobbiamo scoprire come far tirare fuori questa soluzione da lì, ma perlomeno abbiamo isolato quel caso ed esco l'ho trovata bon. in questo caso di nuovo facile come prima livello uguale a n anche prima c'era un livello uguale a n come condizione di terminazione perché erano due esempi questi sono due esempi di ricorsione di lunghezza di profondità costante finita so esattamente che se sono a livello n ho finito la ricorsione non posso andare oltre quindi condizione in questo caso necessaria e sufficiente per aver trovato una soluzione è essere arrivati a livello n. Non sempre è così. Non sempre so a priori quanto sarà lunga, di quanti elementi sarà composta la soluzione. E quindi la condizione di terminazione dovrà essere diversa. Tipo non riesco più a aggiungere nulla, allora mi fermo. Oppure la soluzione ha una certa proprietà. Finora siamo incappati in due esempi in cui la condizione di terminazione è molto semplice. Adesso, se invece non sono nel caso terminale, sono nel caso intermedio. Quindi nel caso intermedio dovrò posizionare, aggiungere un elemento nella scacchiera, a quelli che ci sono già e gli elementi possibili quali sono? sono tutti i numeri tra 0 e n-1 quindi le mosse possibili sono tutti i numeri che vanno da 0 a n-1 sono tutte le colonne della matrice della scacchiera Quello che abbiamo chiamato mossa prima, eh, l'abbiamo fatto nel nostro esempietto 4x4, provo a metterlo qui, va bene, sì, no, provo a metterlo qui, va bene, sì, no, ma le, le prove che ho fatto sono i valori da 0 a 3, le colonne che ho nella mia scacchiera. Però non tutte le devo provare, perché a un certo punto farò uno scacchiera.add di mossa ma non posso farlo così impunemente perché devo prima verificare che quella casella lì mossa non vada in conflitto con le regine precedenti quindi mi dovrò chiedere solo se, se la posizione sicura di questa mossa data la certa scacchiera facciamo scacchiera, mettiamo nel stesso ordine cioè avrò bisogno di un metodo che mi dica se su questa scacchiera e scacchiera si porta dietro il livello che mi dice fin dove è piena e n che mi dice quanto è grande potrei mettere tutto in un oggetto ma. questa mossa che sto per fare è sicura o no? se sì Provo a farla. Provo a farla e no, perché ho verificato che lì non mi mangia, allora metto la regina e ho finito il mio lavoro perché il resto della scacchiera lo farà qualcun altro. Chi? La procedura cerca a cui passo la stessa scacchiera a cui ho appena aggiunto la mossa. Uh, secondo parametro n rimane n, il terzo parametro livello ovviamente lo devo incrementare e poi, dalla scacchiera, devo, devo backtracking, devo cancellare l'intero in posizione scacchiera, punto, eh, lo so già che posizione è in posizione livello. perché l'ho appena messo io in posizione 0, 1, 2, 3, a seconda del livello. Quindi lo schema di ricorsione in questo caso è molto simile, mentre prima andavo a vedere il pronostico per capire quali erano le scelte e qui le scelte sono sempre fisse da 0, 7, ma con la condizione in più. Quindi la, comp la, non la complessità, ma il mal di testa, mi viene nel fare questo metodo, posizione sicura, booleano che mi dice sì o no allora è relativamente facile nel senso che basta io, che io controlli ho la mia mossa ok? che è ciò che voglio verificare vado a chiedermi c'è almeno una delle regine delle righe superiori che è sulla stessa colonna della mossa che sto per fare? se sì, falso quindi Vado a vedere tutte le righe precedenti, tutte le righe da 0 a livello meno 1, livello dove vorrei metterla io, qui non ci sta ancora, da 0 a livello meno 1 ci stanno già regine, se la regina che ho messo nella nella riga riga e nella stessa colonna della mossa che voglio fare non è una posizione sicura giusto? Quindi vado a vedere, nella prima riga, dove ha messa la regina? Posizione 2. Qual è la mossa che voglio fare? Posizione 3. Vabbè, andiamo avanti. Nella seconda riga, dove messa messa la regina? Posizione 3. Qual è la mossa che voglio fare? Posizione 3. No, non va bene. Non mi devo preoccupare che le regine precedenti si mangino tra di loro, eh? perché ognuna a suo, a suo tempo e epoca questo controllo l'ha fatto. Io mi fido di chi, di chi stava sopra, mi fido di chi viene dopo nella ricorsione. Mi devo solo preoccupare della mia, della mia fettina. Quindi vado solamente a vedere dove sono le regine e se ce n'è per caso qualcuna nella stessa colonna in cui sto per eh, posizionare la mia. Se nessuna è falsa, allora la posizione è sicura. No, non è vero, mancano ancora i diagonali, però io vado a testare se ci sono delle condizioni in cui mi posso mangiare se non ho trovato nessuna condizione in cui mi posso mangiare alla fine dirò un return true la posizione è sicura allora qui ho verificato le colonne adesso devo verificare la diagonale a destra e poi la diagonale a sinistra quindi mi chiedo la regina che sta nella riga riga. Può mangiarmi in diagonale, visto che io sono nella casella mossa? Allora, facciamo un disegnino. Noi abbiamo um, Due caselle che vogliamo confrontare, una prima regina che è messa qua da qualche parte e un'altra regina che è messa qua da qualche altra parte. Quali sono le, questa è quella nuova no? che vogliamo aggiungere adesso, la nostra mossa. Allora, quali sono le coordinate? Le coordinate di questa sono, nel nostro, nel nostro, come abbiamo chiamato le variabili, riga, virgola, colonna, e riga, scacchiera.get di riga questa è la sua riga e la sua colonna mentre la riga e la colonna di quest'altra sono la riga sarà a livello e la colonna è mossa l'abbiamo chiamata in modo strano eh? però la riga è questa R1 e la sua colonna 1 è questa la riga del secondo è questa, la colonna del secondo è questa. Allora, R1, C1, R2, C2, è un po' più facile da pensare. Qual è la condizione per cui si possono mangiare con una diagonale destra? Che la differenza R-C sia uguale. R uguale C è la prima diagonale. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Poi c'è la diagonale sfostata in alto che ha R-C uguale a meno 1, perché la colonna è sempre maggiore di 1 rispetto alla riga. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. E quindi con numeri negativi della, del valore R-C mi trovo tutte le diagonali, il luogo del, delle caselle della scacchiera che ha come r c una certa costante le costanti positive mi spostano la diagonale in basso di R-C quindi mangia sulla diagonale destra significa che R1-C1 è uguale a R2-C2 la diagonale sinistra significa che R1 più C1 è uguale a R2 più C2 sono costanti questa somma spostandosi su tutte le caselle della stessa diagonale. Il valore di questa costante dipende dalla diagonale in cui mi posiziono, quindi se i valori di queste costanti sono diversi vuol dire che non mi trovo sulla stessa diagonale destra e non mi trovo sulla stessa diagonale sinistra. Quindi, diagonale destra, se R1, riga, meno c1 scacchiera.get di riga, uguale r2 livello, meno c2 mossa, return false. È ovvio che se uno legge questa riga non capisce niente se non ha fatto insieme a noi il ragionamento sotto, ma noi l'abbiamo fatto, è uguale col più. Speriamo che... Qui la probabilità di sbagliarsi in queste procedurine qua in cui vai a vedere le cose è altissima. Speriamo di no. Queste condizioni qua, io neanche morto le avrei messe qua dentro. Cioè qui ho la procedura cerca che deve essere compatta, ha una sua complessità, che è quella della ricorsione. Mi sventro il cervello perché devo pensare in modo ricorsivo. Poi lì dentro c'è una procedura che è anche complicata a modo suo, ma perché è contorta, perché deve avere a che fare con le matrici, con le diagonali, eccetera. Teniamole separate, queste cose, perché se voi provate a mettere questi if, questo for e questi if qua dentro, non ne uscite vivi. Quindi un passo alla volta, separiamo bene no, le varie funzionalità. Se ci sono delle funzioni di app... Lo dico al contrario... Una procedura ricorsiva molto spesso si basa su delle funzioni di appoggio. Calcolami questo, verifica se la soluzione è buona, verifica se la soluzione è ottima, verifica se questa mossa è lecita, dimmi quali sono le mosse lecite. Sono tutte cose che facciamo fare sempre in funzioni esterne, non le mettiamo mai dentro la ricorsione, se no la ricorsione deve essere pulita, già è già difficile da capire così. Se ci aggiungiamo cose che non c'entrano, e queste funzioni di appoggio ci sono qua, ci possono essere Qua, quasi sempre ci saranno, per verificare se la condizione è terminale o no, se è solo un uguale lo metto qua, se è qualcosa di più complicato lo metto in una funzione d'appoggio. Funzione d'appoggio è normale, eh? non è ricorsiva quest'altra funzione. Semplicemente fa dei calcoli brutti, antipatici, non li vogliamo vedere. Puzza, la mettiamo sotto. Mm? Sì, dimmi. Io la regina sopra è questa, no? io sto per posizionare una regina nuova qua. Mi chiedo, allora non posso farla, non posso posizionarla se la mossa che sto per fare cade per caso sulla stessa verticale di questa, oppure sulla stessa diagonale di quella. Di uno qualunque dei livelli prima. Di uno qualunque dei livelli prima. può mangiare anche se Sì, sì, sì, sì, sì le regine possono andare avanti in diagonale o in verticale di un numero di caselle arbitrario 2, 3, 5, 8 caselle certo sì, quindi infatti non sto guardando solo la riga prima a livello meno 1 ma le sto guardando tutte dalla 0 alla livello meno 1 tutte le regine che ho messo dalla prima riga quella regina lì in verticale diagonale sinistra diagonale diagonale destra seconda regina è uguale prego allora, abbiamo fatto tante parole, vediamo se funziona. Ci manca la chiamata iniziale, che deve inizializzare ovviamente una scacchiera vuota. Quindi avrà un cerca, la scacchiera dovrà essere una lista di interi vuota, Secondo parametro è n che mi viene passato qua come parametro. Terzo parametro è livello 0. Anche qua, questa volta, la procedura d'appoggio è molto semplice perché la procedura ricorsiva non ha bisogno di quasi nulla semplicemente una lista in cui mettere un po' di numeri interi eh, anche qui la soluzione non la vediamo ma per vederla la possiamo come primo run metterla come una print, come una print line qua direttamente dentro la procedura ricorsiva stampo la scacchiera Allora, fatto questo, quindi ho aggiunto semplicemente una print line nella condizione terminale, visto che non ho ancora il main finito, eccetera, non riesco ancora a portare fuori la soluzione, almeno la vedo se riesco a trovarla, okay? Allora, proviamo a fare un test regine, con una classe main, a cui chiedo, posiziona quattro regine. Quattro lo sappiamo fare anche a mano. E vediamo dove si pianta essenzialmente, o se funziona per caso al primo colpo. Allora, questo qui sembra che non si sia piantato. 1302 1302 era quella che abbiamo trovato anche noi, poi lui ne ha trovata un'altra, 2031, l'abbiamo trovata un'altra perché non abbiamo fatto nulla per fermarlo. Quando detto, a parole abbiamo detto quando trovi la prima soluzione puoi uscire dalla ricorsione, in realtà non l'abbiamo fatto uscire. L'abbiamo fatto tornare indietro nel backtracking, eh, però lui sta continuando a cercarle tutte. Vabbè, adesso ci pensiamo. Diamogli un problemino qualche, un pochino più serio, 5. Ce n'è già un certo numero di più di soluzioni. che vi posso dire? mi fido che sono giuste prendete una a caso proviamo a disegnarla ma scacchiera da 6 ci sono poche ci sono solo 4 soluzioni su una scacchiera da 6 da 7 ce n'è un certo non si vede che il dispari gli piace di più e su una scacchiera da 8, che è il problema originario, ce n'è una buona quantità. Adesso non le abbiamo contate. Mi spiace. Ok? Allora, ciò che. quindi questo è praticamente completo, anche veloce l'unica cosa che non abbiamo ancora fatto è riuscire a pulire l'interfaccia nel senso che questo metodo semplicemente uno, stampa tutte le soluzioni mentre io vorrei che si fermasse la prima due um, le stampa lui anziché restituire la chiamante allora, solo restituire la chiamante può essere facile Uh, ma in realtà anche sul fermarsi prima. Uh, come faccio a fermarmi prima? Ma rubo solo un minuto, perché è facile. Quando la procedura cerca, quando viene chiamata, di solito non ha trovato una soluzione. Ma a volte sì. Allora, se noi facciamo in modo che quando la procedura cerca trova la soluzione, anziché restituire un void, restituisca la soluzione, ho anche solo un boolean, l'ho trovata sì, l'ho trovata no, mi permette di interrompere tutti i for non appena ho trovato una soluzione. Quindi semplicemente questo cerca, lo faccio boolean. E quando ho trovato la soluzione ritorno vero. Altrimenti, come ultima istruzione, ritorno falso. Eh, ho cercato ma non ho trovato. e quando chiamo cerca, se ho trovato, esco, non continuo a cercare, cioè if cerca, return true. Cioè se annidato giù di tanti livelli qualcuno mi ha restituito a true, quando io ricevo questo true nella mia chiamata ricorsiva, Lascio perdere tutto, butto via i miei attrezzi e a mia volta restituisco true al mio chiamante, senza neanche finire il for. Quindi, di fatto, metto come fosse un flag di allarme rosso, quando tutti lo vedono, l'unica cosa che fanno è uscire senza toccare nulla, eh, senza toccare nulla, occhio vuol dire anche che la scacchiera non, lo so, non, lo sto, non sto facendo il backtrack della scacchiera, la sto lasciando così com'era nel momento in cui qualcuno ha detto ho trovato la soluzione. Allora, se faccio così, anche nel problema da 8, mi trovo la prima e si ferma. Come faccio a restituire la prima? Vabbè, questo è un problema per la funzione di di avvio, dove questa array list di integer, anziché crearla così senza nome, gli do un nome, la battezzo in qualche modo, e la restituisco a chiamante. Tanto so che quando la procedura cerca, beh no, non proprio, se la procedura cerca mi dice che l'ha trovato, posso restituire la soluzione, se no eh, non ho niente da ritornare. In questo caso sappiamo che c'è sempre, quindi. Quindi la ricorsione va giù, giù, giù, giù, approfondisce, scende di livello. Quando trova un true, è uscita d'emergenza. Con questa uscita d'emergenza noi possiamo togliere questo bruttissimo print line e spostarlo nel main. a questo punto saprà che la soluzione la, la potrà stampare saprà la soluzione e potrà stamparla Quindi rieseguendolo dovrei vedere esattamente la stessa identica cosa, solo che questa volta stampo nel main un valore che in profondità nella procedura ricorsiva ho solamente calcolato e sono riuscito a restituire indietro e indietro al chiamante. Quindi, per ricapitolare, di nuovo il codice è molto compatto, la procedura ricorsiva, se tolgo questo, ha solamente queste solite cinque righe. La differenza rispetto a prima è che nella generazione delle mosse non ho un modo semplice per generare solo le mosse valide. Allora le provo a generare tutte e vedo se sono valide con una funzione d'appoggio. Prima differenza. Quindi ho un modo più complesso per capire quali sono le mosse valide. L'altra volta diciamo che il branching factor è 3, qui il branching factor non so quante sia, è da 1 a 8, anzi no, da 0 a 8, perché potrebbe anche non esserci nessuna soluzione valida, però quanto sia in media, boh, lo sapremo solo vivendo, oppure mettendo un contatto con lei che le conti. Sicuramente il massimo è 8, però è variabile e ogni volta o di ogni livello lo scopre, le variabili in funzione di ciò che è stato fatto nei livelli precedenti, quindi ogni volta che torno a livello 4 eh, il numero di soluzioni possibili, di mosse possibili cambia, perché sopra le regine sono posizionate in modo diverso e quindi le caselle libere, sicure, sono diverse, in posizione e in numero. Quindi questa è la prima differenza. La seconda differenza è la via d'uscita rapida. Per uscire dalla ricorsione appena trovo la prima soluzione il modo più semplice è quello di rendere la procedura ricorsiva di tipo boolean e quando viene chiamata la procedura mettere questo if se ritorna true se la cerca ritorna true io a mia volta rit ritorno true senza toccare nulla quindi lasciando il trucco è lasciare la scacchiera nella posizione in cui era senza fare backtrack in questo modo questa schiera di return che esce dai livelli rapidamente arriva fino alla funzione d'appoggio la funzione chiamante lasciando la, la variabile soluzione in questo caso esattamente nello stesso stato in cui era quando mi sono accorto che ho trovato la soluzione se facessi backtrack distruggerei via via ciò che ho appena trovato Ok? Domande? Tante ma dovete digerirle. Eh, vi lascio riposare un attimo prima del prossimo esercizio che faremo nella prossima ora.